Va bene, allora riprendiamo trasformando questo activity diagram in un activity diagram in cui i token siano basati sulle, sugli interventi e non più sulla, diciamo così, sulla giornata lavorativa. Quindi possiamo fare un altro diagramma di attività che possiamo chiamare app, corpo squadra. squadra bis ingrandito troppo ok nella quale cerchiamo di replicare capo squadra sistema dove questa volta la differenza fondamentale è il token che diventa una singola richiesta di servizio, di intervento. E che vuol dire per, scusate, per, per, chi? per una specifica squadra? richiesta di intervento, io devo gestire questa richiesta di intervento dal punto di vista dell'app del capo squadra, da quando viene ricevuta, da quando nasce questa richiesta di intervento e nasce qui, quando il sistema centrale, su indicazione dell'ufficio di manutenzione, vuole incaricare una squadra fino al momento in cui questa richiesta di intervento viene conclusa e può concludersi in tre modi. O si conclude subito perché viene rifiutata, o si conclude dopo un po' perché viene accettata ma poi mi accorgo che qualcuno non c'è, oppure si conclude con la conclusione dell'intervento. io quindi descrivo cosa succede alla singola richiesta, sapendo che poi la la singola app, l'app del, della squadra, del caposquadra, dovrà tenere in memoria gestire più richieste di questo tipo contemporaneamente. Quindi quello che era prima un parallelismo esplicito in cui vedevo che c'erano delle cose che andavano in avanti in parallelo e delle azioni che venivano ripetute e ogni volta che itero in questo ciclo, sto iterando con una richiesta diversa, e ogni volta che itero in questo ciclo sto iterando con una richiesta diversa quindi il token è uno solo e via via assume segue, quella sua identità segue il percorso di una richiesta diversa qui invece abbiamo deciso no, eh, ogni richiesta ha il suo token quindi ogni richiesta dovrà seguire questa parte di vita del token di quella richiesta, poi se questa richiesta è accettata, allora dovrà anche seguire una sola volta senza più il ricircolo senza più il loop che lo fa ripetere una sola volta la gestione di questo intervento e quindi questo vuol dire che quando arriva la prima richiesta di fatto noi prendiamo questi tre pezzi qui e li incolliamo da questa parte la singola richiesta viene ricevuta, il caposquadra accetta oppure no l'incarico e l'informazione su ciò che ha deciso il caposquadra viene trasmessa al sistema centrale. Cosa cambia se arrivano altre richieste di altri interventi? Vabbè saranno altri token, quindi immaginate questo qua. Questo diagramma fotocopiato in di 100 fogli diversi, su ogni foglio traccio le informazioni di una singola richiesta. Tutte fanno lo stesso ciclo, ma ognuna ha un, un punto diverso, rappresenta una richiesta specifica, quindi una richiesta sappiamo che ha nel modello concettuale l'informazione sul semaforo, sul, sulla, sul tipo di guasto, eccetera, eccetera. E poi cosa succede? E poi se viene accettata, viene gestita allora prendo anche questi blocchi qui e li porto di qua mm, poi anche se lo devo sistemare, però logicamente continua poi in questo io accetto l'incarico, l'incarico è stato accettato poi questo token, l'incarico accettato non va subito a conferma il guasto vai a ripararlo eccetera perché nel frattempo ricordiamoci che ci sono altri token in parallelo alcuni dei quali saranno nella fase di riparazione ma non è un problema per il token quando il uscito accettato rimane in attesa qui anche per un'ora, due ore, tre ore sappiamo che da quel momento in avanti può essere fatto ma non è obbligato a, a, diciamo così, a iniziare subito, quindi non ha problemi da quel punto di vista. Quindi una volta che l'incarico è stato accettato, il caposquadra può visualizzare non il prossimo intervento, ma l'intervento, perché ne abbiamo uno solo. e poi conferma il guasto, si è confermato conclude l'evento se è concluso e termina il processo Ma questo è, diciamo così il filotto principale la sequenza principale qui è tutto sequenziale perché eh, anziché ripetere più volte una certa operazione riusando sempre lo stesso token, ogni volta che arriva una richiesta crea un token nuovo e questo token si farà solamente questo piccolo viaggetto. Basta. Poi il token rimarrà fermo qui e quando verrà il suo turno il caposquadra prenderà il tervento e andrà avanti. In realtà questo, questa modellazione è, sicuramente più semplice da un certo punto di vista è anche meno eh, precisa. Perché cosa succede? Perché non ci sarebbe nulla, immaginiamo di avere due, due richieste, due. E quindi due copie di questo messe in parallelo l'una all'altra. Allora, alle 8 del mattino arriva il primo incarico, lo accetti, alle 8 del minuto arriva il secondo incarico, lo accetti. Poi comincia a lavorare il primo, il minuto di intervento, confermi il guasto, eccetera, eccetera. In questo processo, così com'è, Immaginate di avere un altro parallelo di qua, identico, sulla seconda intervento, non c'è nulla che impedisce di andare a confermare il guasto, eccetera, quindi di andare a riparare il secondo anche prima di aver finito di riparare il primo. No? Qui siamo andati verso un'idea di tipo ogni intervento è sul ciclo di vita separato. Io tengo tratto solamente dal punto in cui sono arrivato col singolo intervento. Però così facendo io potrei avere due o tre interventi che sono in momenti diversi, e cosa che invece non è possibile nella realtà. Nella realtà forse è un pochino più fedele questo. Cioè, faccio un intervento solo per volta, i token ne ho uno, è vero che questa è un'operazione velocissima, ma l'intervento, finché non finisco un intervento, non posso cominciare con lo successivo. Se invece ho tante copie di questo processo, tecnicamente potrei avere 2, 3, 4 token che sono entrambi qui. Entrambi 2, 3, 4, quanti sono. E che praticamente non è possibile perché la squadra o sta riparando il primo o sta riparando il secondo, perché sono due posti diversi, se in realtà dice che sta riparando entrambi sta parando. Non è vero, non è possibile. Allora, in questo caso... È vero che è più semplice, tutto più disaccoppiato, tutto più parallelizzato, ma mi manca questo vincolo. Che è un vincolo reale Dovrei aggiungerlo a questo vincolo. Se no è troppo facile, non è tanto complicato. L'altro è tanto semplice, c'è se sempre quella scelta. Invece qua, in qualche modo, devo entrare solamente se posso. Devo avere qualche cosa che mi tenga il conto se sono o non sono, ad e adesso cerchiamo di capire come farlo quindi noi possiamo non abbiamo nessun problema a gestire tanti token in parallelo qui e tanti token che si accodano in parallelo qua però non vogliamo che nessun token da qui in avanti vada, da qui vada avanti se ce n'è già un altro che è andato avanti. Ok? Eh, però li contiamo, no? Beh. Possiamo contare. Quando uno è entrato, gli altri non possono più andare avanti, adesso gli mettiamo uno. Ok, um, allora. Prima di, di risolvere questo problema risolviamo quelli più facili, incarico accettato, potrebbe essere accettato o non accettato, se non accettato cosa succede? Basta muore il token qua, quindi qua devo metterci un rombo, per cui se l'incarico non è accettato il processo può terminare. Prima ci eravamo convinti che non serviva nessun rombo perché l'app non aveva da fare nulla di particolare no? a seconda che sia stato risposto di sì o di no qui in realtà sappiamo, che, visto che poi teniamo tanto una singola richiesta che questa singola richiesta non dovrà più essere ripresa per la riparazione, per la gestione se ho detto di no che non accetto Nell'altro caso il fatto che qui non debba più far nulla me lo dice questo blocco il prossimo intervento e questo prossimo intervento non mi mostrerà mai nessun intervento di cui ho detto no, il sistema sa quali sono, quali sono gli affidamenti che ho accettato, quindi quelli che non ho accettato quando la squadra dirà qual è il prossimo non mi diranno, sicuramente non mi presenterà quelli a cui ho risposto di no, qui lo vedo esplicitamente perché se so che no non ne devo più occupare l'intervento, conferma il guasto se il guasto è confermato vai avanti se il guasto non è confermato anche qui può terminare tranquillamente Ops. no dopo ovviamente aver informato il sistema centrale il quale a sua volta deve informare il altrimenti c'è la conclusione dell'intervento l'intervento è concluso Ok, qui tutto a posto, l'unica cosa che dobbiamo fare dicevamo, è evitare che il token vada avanti se c'è almeno un intervento già in corso. Questo come possiamo farlo? Possiamo farlo mettendo qui in mezzo... Prima, prima o dopo visualizza, direi prima di visualizzare proprio, perché me lo fa visualizzare solo quando posso entrare, Ops. sposto tutto giù quindi ho accettato su quell'intervento, non posso più fare nulla finché non, è, finché non sono libero, soltanto. Allora io potrei eh, Potrei modellarlo in due modi. Uno è mettere un rombo che dice sono libero, ci sono già altri interventi in corso e il si sistema lo sa ovviamente. Se non c'è nessun intervento in corso posso andare avanti, se c'è qualche intervento in corso fermati, rimani fermo, quindi potrebbe essere qualcosa di questo genere. Ehm, un rombo che ti dice ci sono interventi in corso, nessun intervento oppure ci sono E eh, vabbè non vuoi ma io ti frego già interventi ovviamente li devo collegare una cosa di questo genere no? ovviamente messa qua al posto di questa freccia arrivo qui mi chiedo c'è già un intervento in corso? sì allora ti obbligo a girare qui all'infinito e solamente quando c'è un intervento in corso puoi andare avanti nel momento in cui non c'è nessun intervento in corso tu entri diventi tu il primo, anzi l'unico intervento in corso e quindi tutte le altre fotocopie di questo processo invece saranno bloccate uno entra e gli altri rimangono in attesa questa è la chiave del cesso parlando in termini informatici c'è una chiave sola per andare in bagno il primo che la prende va e gli altri rimangono in attesa quando lui ritorna la restituisce, quindi arriva, arriva alla fine, a qualcuno degli altri dirà ah non c'è più nessun intervento in corso, la chiave è libera, io posso entrare, nel momento in cui io sono entrato, vuol dire ho preso la chiave, gli altri rimangono fuori ad aspettare. è un blocco che permette a uno solo per volta di entrare. Poi lo possiamo descrivere così, così è un po' brutto, perché sembra che questo token debba girare all'impazzata lì dentro, poi in realtà c'è un modo di scriverlo, nella pratica non si va a sprecare la batteria per far girare il token, la batteria dell'app per far girare il token all'infinito. Questo è un modo di scrivere. Un altro modo che è abbastanza equivalente è di modellarlo con un evento, un evento che dica eh, nessun intervento in corso e quindi di fatto adesso faccio una freccia di qua però sono alternativi l'uno all'altro o no? così o così una ricezione di segnale è qualcosa che per sua natura blocca il token allora il token rimane fermo fino a quando qualcuno gli dice che non c'è nessun intervento più in corso e allora lui può andare avanti e chi è che gli dice che non c'è nessun intervento in corso ma no, magari qualcun altro che qua in fondo gli dice nessun intervento corso messo qua, fondo, qua al fondo prima di morire. Ma cosa succede? Che quando io sono un intervento in corso, so per definizione, anzi per costruzione, perché c'è quel blocco prima di essere l'unico. Quindi quando io che so di essere l'unico sto per terminare, posso dire al mondo che da adesso in avanti non c'è più nessun intervento in corso, perché c'ero solo io che ho terminato. Questa informazione, non c'è nessun intervento in corso, viene colta da qualcun altro che la usa per dire allora è libero, entro io. Il quale poi, quando lui, che sono l'unico che entra, quando lui entra, allora, eh, quando lui avrà terminato, allora dirà adesso non c'è più nessuno perché io ho finito e così via. Eh? È il primo che manca, devi mandarlo mattino. Deve essere un altro processino minuscolo che alle 8 del mattino manda ma l'altro. oppure, un picco, oppure eh, chiamo in due modi diversi questi segnali, nessun intervento, cioè ho terminato è, è libero, e poi un altro processino che, che riceve questi segnali da sotto, abbia un contatore che chiaramente decrementa. Adesso, poi, in realtà sono meccanismi di sincronizzazione che a livello software sono gestiti dal sistema, dal sistema operativo. No? Si chiamano sezioni di mutua esclusione, cioè parte di codice. Che non possono essere eseguiti più di una volta, il sistema operativo fa queste cose, qui lo stiamo solo descrivendo dal problema. Quindi, in qualche modo, dobbiamo frenare il token per evitare che eh, permetta al caposquadra di dire: Guarda, che ci sono, eh, stai portando avanti in parallelo stretto. Eh, ovunque ci sia del parallelismo nascono problemi di questo genere finché abbiamo processi puramente software finché dobbiamo gestire delle pratiche amministrative non c'è problema quando tu hai delle risorse tipo la squadra che è una e può fare una sola cosa per volta la gestione diventa complicata anche da parte del sistema informativo mm. ovviamente in tutto questo continua a valere però adesso forse lo capiamo un po' meglio quello che si diceva prima con lei se non sbaglio che anziché mandare segnali alla squadra e farli ricevere potremmo mettere già direttamente l'attività del caposquadra in un'altra colonna qua dentro però adesso che abbiamo capito quanto è complicata con la parte del caposquadra forse siamo più contenti di averla aver separata non tanto per la parte sequenziale ma per cosa succede quando devo tornare indietro quando c'è più richieste contemporaneamente così ok A titolo di folklore, di aneddoto, non credo che all'esame nessuno abbia fatto questa cosa o questa cosa. Okay. Tendenzialmente hanno fatto una cosa di questo genere senza il blocco. E va bene lo stesso, non è che vi uccido se vi dimenticate una, diciamo così, una cosa che pur diciamo così, essenziale ma non è diciamo così, radicalmente indispensabile, però già che ci siamo cerchiamo di ragionare sul, sulle cose che si possono verificare, hm? quindi non spaventatevi troppo da questo punto di vista. Ok, uh, sì dimmi? Ma il, il segnale di nessun in intervento? Sì. Non è ricevuto da tutti i token in attesa? Uh, allora, noi non abbiamo mai dato una semantica vera e propria a questi segnali. Eh, noi, eh, e questo bisognerebbe specificarlo, quando uno definisce un segnale, devi dire il segnale, il segnale è da uno a molti, da uno a uno, e che poi a livello poi concreto in realtà sono meccanismi di, di comunicazione diversi. È un segnale che quando lo spedisco se nessuno è in ascolto rimane in una coda e quindi viene consumato poco per volta, oppure se nessuno è in ascolto viene perso, quindi sono varie modalità di, di comunicazione concrete. No? E, e quindi andrebbero descritte, quando uno fa uno scambio di segnali, descrive di quale tipologia è questo scambio di segnali. Eh, noi non l'abbiamo fatto, quindi qui possiamo assumere che si comporti come, come ci fa piacere, come ci serve. Poi, però, nel caso, se si modelli in questo, in questo modo qua, nel caso in cui l'intervento non fosse possibile risolverlo, sarebbero bloccati comunque, anche di qua. Cioè se tu non confermi la conclusione del no, nel, nell'altro caso inserendo il, il segnale oppure ah, beh, lo, metti, lo metti anche qua il segnale cioè questo segnale di nessun intervento lo metti anche qua cioè ovunque stai per non so se ho capito bene quando dici il guasto non, è, non esisteva no nel caso il guasto esista il guasto esiste però non, è, non sia possibile risolverlo non dovrei passare un il guasto in questo caso qui non può ma neppure qui perché qui dopo che ha confermato che il guasto esiste fino a quando non conferma la conclusione dell'intervento non può passare all'universo un da quel punto di vista non è qua no, sì, infatti inserendo la... nel secondo caso inserendo il segnale di una recita in più nel sistema no, non va bene da questo cioè qui in ogni caso Stai, stai considerando il caso, se ho capito bene, il caso in cui uno arriva qui, ha capito che c'è il guasto e eh, per qualche motivo non riesce a concludere, quindi vorrebbe interrompere a metà una lavorazione per passare all'intervento successivo e questo è il caso. Sì. Non sì. si può fare né un caso né nell'altro come l'abbiamo modellato. Infatti, nel secondo caso, il modello semplice senza i segnali sarebbe molto parecchio. Ah, il modello semplice senza i segnali sì, però appunto sei nell'anarchia. c'è nel senso che il sistema informativo non ti fa nessun controllo sul fatto di iniziare un lavoro, lasciare ammettare un altro, ricominciare un altro e così via. Sei cioè, completamente libero. Quindi ovviamente è una questione di trade off, tipo il, senza quei segnali, nel modello totalmente parallelo, uno può fare parallelismo vuol dire questo, qualunque tipo di combinazione di eventi in qualunque ordine. Così però mi parlo troppo. Allora, quello che stavi, il caso che stavi descrivendo, che è un caso che non è contemplato qua nel testo, è quello di un intervento che magari non può essere completato al suo momento, quindi viene interrotto e ripreso e poi rimesso in coda in qualche modo. Però a questo punto sarebbe un altro, segnale, un, altro, un altro tipo di segnale in cui comunico al sistema centrale, intervento non possibile, che il sistema centrale lo stesso giorno, il giorno successivo, affiderà una squadra che potrebbe non essere più la stessa squadra una cosa di questo genere io la riporterei a livello di gestione dell'intervento, non a livello di squadra. Così come quando la squadra non accetta è la gestione che decide di affidarlo, decide farsene, ad esempio affidare un'altra squadra, anche qua nel caso in cui l'intervento è problematico, diciamo così, dovrà essere riportato qui. Non è la singola squadra che decide ma non porto domani. E nel frattempo ne faccio un'altra. Ok, le altre parti di questo esercizio quali erano? Narrativa del caso d'uso e mock-up, relativo a che cosa? L'assegnazione dell'assegnazione alla squadra. Allora, il caso d'uso, l'assegnazione dell'assegnazione alla squadra, a quale parte di processo è relativo? Si sì, dimentica. Ah sì, no, si può fare, nel senso che sì è vero, mancava ancora questo, ma era un'azione solo essenzialmente, nel senso che eh, verificare quegli utenti, per per un premio, ci sarà un'azione che dice verifica utenti e comunica il, il segnale che dice in porta utenti che ha vinto il premio. Ve lo faccio poi, ma non vorrei perdere tempo adesso a per una cosa che puramente sequenziale. Intanto, questi file nel momento in cui lo salvo, eh, su quel link che trovate sul sito, potete scaricare in qualunque momento. Quindi. No, invece, eh, per quanto riguarda il caso d'uso, assegnazione e assegnazione alla squadra, a quale parte di processo è relativo? È, è relativo essenzialmente a questa parte. Eh, il caso d'uso, adesso noi non abbiamo fatto il diagramma di casi d'uso, il, il testo ci dice, ipotizzando che tu abbia fatto il diagramma di casi d'uso a livello del gol e uno di questi casi d'uso a livello del gol fosse uno che si chiama assegnazione dell'assegnazione alla squadra, come si svilupperebbe questo? Allora questo mi dà il gol, l'assegnazione di un'assegnazione ad una squadra. Assegnazione con fermo o no? Cioè io mi devo fermare, questa è la, la, la domanda è chiave. Mi fermo qui o devo aspettare che l'incarico sia accettato perché, e quindi provare a cercarne un altro? Io ufficio manutenzione, considero una, una segnalazione assegnata ad una squadra. Quando ho detto ok, lo propongo alla squadra 7, punto, e quindi ho finito il mio obiettivo, ho finito il mio caso d'uso, poi se la squadra 7 dice no, c'era un altro caso d'uso in cui dovrò di nuovo darmi come obiettivo affidare una segnalazione che guarda la stessa a una squadra che sarà diversa, ma li vedo come per separati Quindi la segnalazione potrà essere affidata una volta a una squadra, se qualcun altro la prende subito, oppure potrebbe essere affidata più volte a squadre diverse fino a quando una non lo accetta. In questo caso sarebbero tante volte esecuzioni diverse di un caso duro molto semplice. Ipotesi 1. Ipotesi 2, no, per me l'assegnazione di una un segnalazione di una squadra è quando finalmente sono sicuro che quella squadra ha accettato. E allora tutto il, il, insomma, il circolo di eh, proporre più squadre diverse fa parte di questo caso cosa che distingue se sono nell'ipotesi 1 e nell'ipotesi 2? il tempo di risposta se il tempo di risposta della squadra del capo squadra questo ritardo che c'è qua in mezzo se il tempo di risposta è immediato, breve, brevissimo, minuti, massimo minuti, massimo qualche minuto, allora posso pensare che l'ufficio manutenzione abbia lì la scheda di quella segnalazione, l'abbia affidata a una squadra e poi ci sia un presidio, lampeggiante o qualcosa che gira che dice aspetta un attimo che siamo in attesa della risposta del caposquadra e lui entro un minuto deve rispondere se risponde di no, immediatamente in quella videata passo direttamente a seconda squadra e così via okay? allora in questo caso io posso pensare che un caso d'uso si concluda quando finalmente ho fatto questa cosa risposta invece se il tempo di risposta del caposquadra possiamo ipotizzare che sia più ampio 10 minuti? mezz'ora? magari dentro un tombino in mezzo alla strada che sta facendo delle cose, quel poveretto. E allora non posso immaginare che quello che facciamo in sia bloccato su quella videata per mezz'ora, col suo cursore lampeggiante, con i suoi pallini che girano, no? in attesa, cioè questo qui poverino spara, dover guardare per mezz'ora i pallini che girano. No? E quindi... E, e quindi... Il caso d'uso non può avere una durata così lunga con delle pause in mezzo. Allora a questo punto dovrò proprio immaginarlo, dicendo, ti faccio l'affidamento poi se questa cosa torna indietro con un rifiuto sarà il sistema che mi mostrerà di nuovo quella stessa segnalazione. Ma nel frattempo io ho fatto la mia azione limitata nel tempo, l'ho proposto di una squadra e poi ho potuto gestire delle altre perché il problema di stare fermo per 30 minuti sulla stessa ideata non è, tanto, non è solo che ti annoi ma che sei bloccato su quella e non ne puoi fare un'altra in parallelo perché di nuovo l'operatore è uno ok? quindi casi d'uso diciamo sempre quando li abbiamo descritti sono attività, azioni che portano un obiettivo che sono limitate nello spazio e nel tempo qualche cosa che non si può sforolare per ore no? Sì, magari si scrive un capitolo in attesa, si sbrocca la parola, ma non sono ore di attesa, sono ore attive essenzialmente in cui l'utente sta facendo cose. Ok? Quindi, vediamo un po' come dobbiamo interpretarlo noi, dobbiamo scegliere noi l'interpretazione. Se il tempo di risposta è dell'ordine di massimo un minuto o due, ecco, non andrei oltre assolutamente, allora si può pensare che l'operatore rimanga in attesa. Se invece è più lungo di questo, allora si deve pensare che l'operatore fa questa azione e poi considera concluso il suo caso d'uso. E poi magari se la risposta sarà no, lo dovrà ripetere con un'altra squadra, bene. Ma nel frattempo ha fatto altre cose. Nel frattempo era libero, non era dentro l'esecuzione di quel caso d'uso. Dal punto di vista del sistema io posso avere 100 casi d'uso tutti di esecuzione contemporanea. Dal punto di vista dell'attore, lui uno, eh un paio di mani, un paio di occhi solo lì, e quindi può eseguire, può essere dentro un solo caso di per volta, l'attore, l'utente. Ok? E non dobbiamo prigionarli. In questo caso, fatta lunga, ma in questo caso credo che il tempo di risposta da dare al caposquadra debba essere generoso. Perché lui è sul campo che sta facendo un lavoro e quindi io interpreterei il caso di studio semplicemente, e qui me la cavo facilmente, poi a livello di, di esecuzione dell'esercizio, semplicemente scelgo la squadra, la incarico e io sono a posto, ti ho dato un incarico. Sarà poi il sistema che mi richiama in gioco, a me facciamo attenzione, se per caso quell'incarico lì è andato ma non è andato a buon fine perché è stato rifiutato e allora lo allora renderò ok? tanto appunto se muoio qua se va male è il sistema da solo che deve gestire la ripetizione di questa attività okay. quindi la differenza è il caso d'uso è limitato a questa azione oppure il caso d'uso comprende la ripetizione di queste azioni Alla fine le azioni sono esattamente le stesse, le scelte che vengono fatte sono esattamente le stesse, a differenza è una differenza di tipo temporale. C'è un contesto spazio-temporale che si mantiene o questo, o questo contesto viene interrotto da altre attività, da altre cose, da altre pause. Se viene interrotto sono più casi molto diversi. Allora, con questa interpretazione, che in questo caso specifico mi sembra l'unica che abbia senso, il caso di studio è molto semplice il caso d'uso è molto semplice da descrivere perché significa prendere un caso d'uso prendiamo rubiamo dal testo i titolini no? copia incolla il caso d'uso che mi chiedevano di di implementare è assegnazione dell'assegnazione alla squadra e qui devo fare molta attenzione a qual è l'obiettivo che dichiarano l'intention in context cioè l'operatore, l'attore che è, mettiamolo qua per primo, che è l'ufficio l'ufficio di manutenzione è soddisfatto di aver raggiunto l'obiettivo quando è riuscito a proporre ad una squadra un intervento non quando è riuscito a farsi accettare l'intervento della squadra stessa quindi l'ufficio di manutenzione vuole proporre ad una squadra l'intervento relativo ad una segnalazione pervenuta cioè, questo caso d'uso gestisce una segnalazione se sono arrivate 10 segnalazioni in questo caso d'uso dovrò entrarci 10 volte in ogni volta smisto una segnalazione ad una squadra la quale poi risponderà di sì o di no ma questa risposta avverrà dopo che il caso d'uso sarà finito, dopo che io avrò fatto il mio di lavoro. Lo descriviamo a livello user goal, chiaramente, e l'ambito è il sistema di gestione semafori, eh, diciamo così, server centrale. Non è l'app ma è l'applicazione centrale che gestisce questo caso d'uso. Quindi la parte del sistema informativo che la implementa è la parte del servizio centrale, l'interfaccia web principale. Ah beh, gli stakeholder di questo caso d'uso sono ovviamente l'attore primario, ma perché per smistare le richieste, sono, sono il, la squadra per avere richieste da svolgere ma adatte, cioè, adatte nel senso che sono vicine, alla, sono nella loro zona eccetera eccetera, e il cittadino che in questa fase non è coinvolto operativamente ma sicuramente è interessato anzi è lui che ha fatto segnalazione no? per avere il problema risolto per avere la soluzione del problema del questo allora precondizioni quali sono le condizioni che ti potrebbero impedire di proporre un nostro di intervento relativo a una segnalazione pervenuta. L'unica condizione che ci vede è che ci sia almeno una segnalazione. Se non c'è nessuna segnalazione non posso fidare uno asfalto. c'è almeno una segnalazione, quindi la condizione se vogliamo è esiste almeno una segnalazione. non ancora confermata scusate, confermata è la parola giusta non ancora accettata accettata non potremmo capirla dal sì. diagramma del dell'attività dal diagramma dell'attività sì forse, vediamo com'era sì perché c'è una nuova segnalazione inserita quindi potrebbe essere semplificato. Sì, sì, sì allora. è cioè, vero. Tutte quelle che sono il diagramma di attività possono anche essere successi. Quindi questa è una di quelle che poteva essere sottese. Allora, garanzia minima grazie garanzia allora, di grazie successo. Mi piacerebbe, ma non è questo il caso, scrivere che eh, la, abbiamo trovato una squadra che eseguirà l'operazione. Non è questo il successo, noi ci accontentiamo di un successo molto più la garanzia di successo è che la eh, segnalazione arriva ad una squadra. Una squadra è stata invitata ad occuparsi della segnalazione. E come garanzia minima niente, cioè, non, ho, non ho invitato nessuno a fare niente se qualcosa va male, ammesso che qualcosa possa andare male in questo caso d'uso. Trigger. Ehm, è un caso d'uso attivato dall'utente o attivato dal sistema? Potremmo immaginare... Punto. Questa è una, risposta che avrebbe già la risposta, cioè una domanda che avrebbe già la risposta se avessimo fatto il diagramma dei, dei, dei casi d'uso, allora avremmo deciso, se era, a quel punto ci saremmo posti questa domanda, questo caso d'uso è attivato dal sistema o dall'utente. Non l'abbiamo fatto, proviamo a pensare cosa avremmo fatto. Eh, questo potrebbe essere effettivamente un caso d'uso attivato dal sistema. Cioè L'ufficio di manutenzione sta facendo altre cose, il sistema dal cittadino ha ricevuto una segnalazione avvisa, informa, notifica, gli apre un pop-up, una finestra che dice guarda che c'è una nuova eh, segnalazione, vuoi gestirla. Perché altrimenti magari facciamo sentire, ma facendo altre cose e andrà a guardare il sistema non so, dopo ore, no? lasciando le squadre, oppure è sempre lì che fa giorno giorno, giorno per vedere se ho qualcosa di nuovo, se fosse un caso d'uso iniziato dall'utente. Questo è un caso d'uso che sappiamo esattamente quando può iniziare. Può iniziare nel momento stesso in cui la segnalazione del cliente, del cittadino è arrivata. Quindi il sistema può dire all'ufficio di manutenzione, senti, c'è una nuova richiesta, guardala. Poi sappiamo sempre che quando il sistema dice guardala, l'ufficio manutenzione può dire no, prima vado a mangiare il panino, cioè non è obbligato a gestirla subito. Però il fatto che inizi a gestirla è conseguenza di una di uno stimolo, no? di una richiesta del sistema e non di una richiesta di uno stimolo suo interno, tipo, ah adesso devo fare questo quindi in questo caso c'è un trigger che è l'arrivo di una nuova segnalazione e allora, come si svolge questo? allora, visto che immaginiamo che sia iniziato dal sistema il primo passo sta al sistema. Quindi passo 1: il sistema avvisa l'ufficio manutenzione che vi è una nuova richiesta. A questo punto l'ufficio manutenzione cosa fa? Um, Ovviamente è, cosa, è cosa un avviso, una notifica, non ci saranno tutte le informazioni, tutti i dettagli, dice c'è una nuova richiesta. Quindi a questo punto l'ufficio di manutenzione chiede di assegnare la squadra alla richiesta. Ci sarà un bottone assegna squadra, oppure visualizza richiesta, no? o gestisci richiesta, qualcosa di questo genere. Al cui sistema informativo cosa gli fa vedere? L'elenco delle squadre. Visualizza vabbè, i dettagli della richiesta ed elenco delle squadre eh, candidate. Elenco delle squadre candidate che il sistema informativo aveva calcolato qua, determina le squadre più che operano nella zona. Farà vedere all'utente che poi qua in quest'altra azione seleziona le squadre da incaricare, avrà di fronte a sé per poter selezionare la squadra, la squadra, scusate, non la squadra, singolare, la squadra, per poter selezionare la squadra dovrà avere di fronte a sé le varie alternative. Questa azione, determinare le squadre, non c'è, non la vedo nel diagramma dei casi d'uso in quanto è un'azione interna al sistema che non coinvolge l'interazione con l'utente. Quindi tra quando l'utente gli ha detto voglio assegnare la squadra e quando il sistema visualizzerà l'elenco delle squadre possibili, in mezzo il sistema ha calcolato le squadre. Ma il calcolare la squadre non implica nessuna interazione con l'utente, quindi quando lo vediamo? Vediamo un elenco di squadre che arriva dall'alto. Il sistema lo sapeva ma non lo sapeva. Quindi tutte le azioni in cui il sistema fa dei calcoli, via dei segnali, riceve dei segnali, eccetera, non compare in marcia. E a questo punto l'utente, 4, l'ufficio manutenzione, eh, seleziona una squadra da incaricare. Schiaccia sulla 3, perché la 1 e la 2 non erano lì a quel punto ha finito. Possiamo dire che ancora, giusto per dire che schiaccio un bottone il sistema la conferma, l'avvenuto in carico e termina con successo. Qui no, c'è successo relativo perché non sappiamo che si può accettare, però in questa fase, in questa fase questo possiamo. Quindi il sistema visualizza l'elenco delle squadre, punto 3, punto 4 facciamo attenzione a selezionare una delle squadre, la terza, e il sistema dice ok, abbiamo inserito la terza squadra. Fine. Se ci fossero altre segnalazioni da gestire, ricominci da fine, con un'altra notifica e poi la gestirai. Tenendo presente che la notifica potrebbe essere di una nuova richiesta, ma anche di una richiesta vecchia e riciclata. Eh? Cioè il trigger c'è sia per la richiesta appena giunta dal cittadino sia per una richiesta che era già giunta tempo fa ma era stata rifiutata da una squadra precedente. Quindi alle 8 del mattino ho incaricato la squadra 2 la squadra 2 alle 9 perché nel frattempo faceva altre cose mi ha detto no e allora alle 9 e un secondo arriverà una notifica che dirà guarda che c'è una richiesta da gestire tu guarda è la stessa richiesta che ho già provato a gestire alle 8 ma non è andata a buon fine. Ma dal punto di vista dell'ufficio di contenzione non cambia nulla sarà il sistema, magari se furbo, che in questo elenco di squadre non, non gli propone di nuovo quella che ha appena ritorno di notte, ovviamente. Però la gestione di una richiesta appena giunta, la gestione di una richiesta rimbalzata da una squadra, mi sembra che, che siano identiche dal punto di vista dell'ufficio di manutenzione. Ok, questo è lo scenario principale, sempre successo di passi minimo diretto che porta al, al successo. Le estensioni possibili quali sono? Allora, beh, il primo passo è quello di inizio, quindi non ha alternativa, l'alternativa è che non venga fatto, cioè che non si nel caso Il Passo 2, lo facciamo attenzione chiede il segnare alla squadra, la richiesta significa semplicemente conferma, clicca sulla notifica, se no, non lo clicca e semplicemente ci sarà poi una. Nel, lo mettiamo poi a fattore comune, cioè quando l'ufficio deve interagire, se non interagisce per un tot di tempo, il caso di termina con fallimento. No. Quindi invece, il punto 2 e il punto 4 possiamo far che metterlo come scriviamo per, per primo punto 2A4A, ufficio a manutenzione, non risponde, non, non agisce. Dopo x minuti allora termina con fallimento e poi in qualche modo dovrà rientrare da no? questo l'inattività dell'attore dell è sempre possibile tutte le volte che spetta l'attore agire. giro ehm, quindi punto 2 l'unica alternativa è o clicca dicendo sì va bene, adesso assegniamo questa squadra oppure non lo fa e allora dopo un certo tempo verrà interrotta la richiesta. 3. Il sistema visualizza i dettagli della richiesta e dell l'elenco delle squadre candidate. Allora, la, la richiesta esiste, c'è perché ce l'abbiamo nella, pre nella precondizione. Ce l'abbiamo nel diagramma attività, siamo sicuri che se siamo arrivati qua, se siamo arrivati a mandare una notifica all'utente, di sicuro c'è una richiesta. Quindi non devo gestire come eccezione il fatto che la richiesta magari non ci sia. Sono sicuro che c'è, ho messo come per condizione. Non è un possibile errore da gestire. Un errore è possibile da gestire, però invece è che l'elenco delle squadre non ci sia. Non ci sono squadre disponibili il sistema non trova squadra e questo semaforo è in una posizione talmente sfortunata che non è coperta nessuna zona quella zona è coperta solo una squadra quella lì è già in impegnata non lo so quali siano i criteri però può darsi che il sistema non sia in grado di determinare l'elenco delle squadre disponibili. e allora in qualche modo devo gestirlo, quindi può darsi che il sistema condizione 3A eh, non esistono squadre disponibili. quindi cosa succede qua che il sistema ti manda una notifica c'è una segnalazione tu clicchi su questa segnalazione il sistema ti fa vedere allora la segnalazione è questa questa questa, questi sono i dettagli ma purtroppo non ho squadre da proporti. è un errore che posso recuperare in qualche modo? Allo stato attuale direi di no, senza rompere le regole. No. Uno potrebbe dire dall'ufficio di manutenzione può rompere le regole, può dire, vabbè, visto che la destinazione va gestita, incarico una squadra in un'altra zona. Potrei dirgli, fammi vedere le altre squadre, non quelle che tu hai predefinito in base al tuo algoritmo, ma fammele vedere tutte, poi decido io. Se volessi. Oppure possiamo alzare le mani e dire, vabbè, no, non ci sono squadre più, riproveremo più tardi in altro momento. Ok, quindi, come sempre, il mondo reale probabilmente cercheremo di gestirlo in qualche modo responsabilizzando comunque la persona, l'operatore che è lì che fa quello di mestiere, quindi è sicuramente la sa lunga del sistema. Oppure in questo caso la soluzione semplice, e all'esame le soluzioni semplici sono sempre le migliori, è determinare Allora, se invece non capita questo, vuol dire che il sistema mi ha mostrato un elenco di una o più squadre. E l'ufficio di comunicazione deve selezionare una. Allora, ho detto una o più squadre. Devo fare due casi diversi a seconda che siano una o che siano più di una? Ve lo chiedo, eh. C'è. Cioè, se nel, una, se nel punto 3 non ci sono squadre, allora vado in tre armi. Se ce n'è una o no? se ce ne sono cinque, in realtà faccio la stessa cosa o devo distinguere, o fare cose diverse. A me non pare che sia nulla diverso da fare. Così che ho anche il punto 4. Vorrei dire che se ce n'è una sola devo scegliere quella. Ma non posso bypassare quel passaggio. No? Non è che se ce n'è una sola beh, viene scelta in automatico. Comunque io voglio che l'operatore la scelga, vero? Quindi che sia uno, che siano due, lui a dire, vabbè, mi hai dato una sola, dico di sì, va bene quella. Però quel passaggio non glielo, fatto, non glielo posso far saltare. E se fosse due, tre, cinque, dieci, uguale. Quindi non ci vedo molte differenze. Non ci vedo differenze da gestire in questo caso. No, differenze dell'altro esercizio che avevamo fatto con il vaccino, che se ce uno solo è inutile, ti, ti salto la scelta. E, ti scelgo automaticamente quello. Quindi dipende dai casi. Allora qui in questo caso se ce n'è almeno una, va bene, l'ufficio di manutenzione seleziona una squadra da incaricare. Quindi può selezionare una squadra oppure non selezionare niente i 4A che avevamo scritto sotto. 4 seleziona, 4A non seleziona. Possono succedere altre cose? No a meno di nuovo di non dire, no, queste squadre che mi ha proposto non vanno bene, fammele vedere tutte, ecco quello che dicevamo prima nel caso in cui non ci fosse nessuna squadra, di permettere all'utente di selezionare in un ambito più ampio, però abbiamo deciso di non gestirlo in questo modo. E quindi a questo punto abbiamo finito, perché a questo punto la squadra la proposta al sistema, non c'è possibilità di errore, Dopo che l'ufficio l'ha selezionata il sistema non può fare altro che dire, va bene, ho mandato la segnalazione a quella squadra. Quindi un'ice è molto semplice questa narrativa. Proprio perché se non, perché non sto ad aspettare la risposta. Se stessi aspettare la risposta, allora dovrei non mi potrei fermare qua, quindi non terminerebbe con successo, dovrei dire che a un certo punto, dopo un po' il sistema notifica la risposta, quindi abbiamo due azioni del sistema, una è partita l'azione, due è conclusa l'azione, ho mandato notifica e ho ricevuto la risposta, e nel frattempo l'utente è in attesa, quindi non fa nulla, e poi nel caso in cui fosse negativa dovrei tornare su al punto 3, quindi avrei due passati più, in più Dimmi. Io le dico, qui l'elenco delle squadre questa frase la posso scrivere se ci sono delle squadre. Però io non ti posso garantire a priori che, che ci siano delle squadre. Proprio per questo ho messo il 3A, perché nel caso in cui non ci siano delle squadre non posso fare questa azione 3, farò questa azione 3A. Quindi il 3A non viene dopo il 3, viene al posto del 3. Se non posso fare il 3, perché? Perché non esistono squadre, allora faccio il 3A. Quindi le estensioni sono alternative rispetto a che però le valuto prima. O faccio tre o faccio tre. Normalmente faccio 3, ma se capita che non ci esistono squadre, allora faccio 3. Il up non è lungo ma direi che in 9 minuti o in dieci minuti non ce la facciamo farlo, quindi direi di rimandarlo la volta prossima, magari arrivando già abbastanza preparato, non è lungo perché quante sono le videate? Una, scusate no, uno, passo 1-2, è la notifica e l'accettazione della notifica da parte del dell'ufficio, seconda videata è questa, visualizza elenco e la terza videata è semplicemente una conferma, Quindi, molto semplice. semplice ma inutile correre per farlo in 10 minuti che non ce la faremo mai. Lasciamo allora, in sospeso ancora questa piccola parte e la settimana prossima andremo avanti sempre con altri esercizi di esame. Fatemi poi sapere eventualmente se volete che la settimana prossima io, se non mi fate sapere nulla prendo un altro, un altro tema d'esame, un altro appello, se invece preferite possiamo vedere insieme quello del laboratorio di mercoledì, per, magari appunto vedendolo più rapidamente di questo perché avete già provato a farlo, quindi dedicare un po' di tempo a risolvere insieme quello del laboratorio e anche giovedì prossimo fare il prossimo soluzione del laboratorio, così magari lavoriamo su qualche cosa su cui avete già provato a cimentare